Tra le varie libere utilizzazioni, quindi eh, proseguendo sul tema de, de, delle eccezioni del diritto d'autore, cioè situazioni in cui il diritto c'è e, e c'è qualcuno che sarebbe in teoria autorizzato a, dirci, a darci il permesso o, o a non darci il permesso per l'utilizzo delle opere, ma noi non chiediamo questo permesso perché la legge dice già che si può non chiedere questo permesso, questo è un po' l'ambito in cui ci muoviamo, c'è anche l'articolo 71 ter, come vi ho detto alcuni li ho tagliati proprio perché non, non, non, non ce la possiamo fare, e eh, dice questo che è libera la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico, eh, destinata a singolo, scusate no, non del pubblico, ma destinata a singoli individui a, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei, negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni, scusate, nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivati, derivanti dati di cessione da licenza. Un, po', un, un articolo un po' barocco nella, nella sua esposizione, però vediamo che ci sono tutte le le, le, le cose da, da mettere a fuoco. Allora, come dicevo prima, è una comunicazione a singoli individui, non al pubblico. Prima ho avuto io un lapsus, ma si, si occupa di, di messa a disposizione di singoli individui, cioè quei terminali, quei computer che sono messi in un locale della biblioteca in cui arriva l'utente, si siede e può eh, guardare, che ne so, gli archivi del sole 24 ore degli anni 90 che sono stati digitalizzati, no? deve essere vedete a scopo di ricerca o di attività privata di studio su terminali a venti tale è unica funzione questo è interessante cioè non posso fornire un computer che è connesso anche a internet e che fa altre cose ma deve essere mirato cioè devono essere dei, dei, dei terminali stupidi passatemi il termine che fanno unicamente quello cioè permettono all'utente solo di accedere alle banche dati interne situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, cioè, quindi le biblioteche, sì, accessibili al pubblico degli istituti di istruzione, dei musei, degli archivi. Limitatamente, questo è interessante, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni, cioè Devono essere cose che voi avete in casa, che avete digitalizzato voi, quindi l'archivio dei giornali, del Corriere della Sera appunto che una volta si, si forniva all'utente cartaceo nei, nei vari faldoni rilegati, adesso invece vengono a volte digitalizzati dalla, dalla singola biblioteca e messe a disposizione dal terminale. Oppure, attenzione, E non O, E non soggetti a vincoli derivanti dati di cessione della licenza. Cioè io in questi terminali non posso mettere a disposizione, io biblioteca, non posso mettere a disposizione la banca dati, che ne so, di Elsevier con gli articoli scientifici. È diverso. Devo avere dei, delle riviste che io ho in casa e cartacee che ho digitalizzato io come biblioteca. Se invece io ho pagato sto pagando acquisendo un abbonamento ad una banca dati di eh, riviste scientifiche non posso metterla lì a disposizione sui terminali ok perché no, quantomeno non lo posso fare attraverso questo articolo ma dovrò pagare una licenza ad hoc l'editore di questa banca dati mi fornisce indicando quali sono i terminali, quanti sono i terminali, quanta gente frequenta la biblioteca normalmente, quanti iscritti hai al corso universitario e via dicendo, cioè vengono fatti dei calcoli per cui la biblioteca paga di più o paga di meno a seconda del tipo di servizio e di licenza che acquisisce. Ok? Quindi, come vedete, questa norma lascia uno spiraglio, ma è uno spiraglio più, più stretto rispetto a quello che ingenuamente si può pensare eh, con poca, leggendo la norma con poca attenzione.